Buongiorno a tutti, oggi stavo un po' riflettendo sulla mia vita. Io ho 44 anni e ho una bambina di 10 e come tutti lavoro, eh, lavoro in un bar. Ho un lavoro che credevo che fosse per la vita, ma come si sa, nulla è per sempre. E infatti oggi sono a casa. Si è chiuso, si è chiuso per emergenza coronavirus. Questa emergenza ha chiuso un'azienda. Oggi sono tutti nel cosiddetto smart working. E io? Beh, io ho sempre voluto essere libera da scelte che altri mi imponevano. Ma mi sono accorta che invece quelle scelte le devo rispettare e che non posso farci niente, devo stare a casa come hanno deciso. Ho sempre avuto quella sensazione che eh, nulla potesse cambiare. E anche tu hai avuto questa sensazione? Beh, probabilmente sì che saresti comunque rimasta sempre chiusa tra le mura di quella vita che non faceva per te ma che tutti aspettavano che tu facessi bene, io mi sentivo esattamente così come soffocare ed ecco che tutto, tutto cambia da qualche mese mi hanno fatto cambiare un po' la prospettiva della mia vita è arrivata un'opportunità professionale che mi ha sconvolto quell'opportunità che mi ha reso libera mi ha sconvolto davvero. Libertà. Sì, sì, libertà. Libertà di scelta. Libertà di movimento. Sono io che decido. Sono io che faccio quello che voglio. Dove voglio. Che bello. Non ho più muri. Ci sono solo io. E tu? E tu cosa aspetti a rivoluzionare tutta la tua vita? Vieni in chat. Parliamo di quel muro che possiamo abbattere insieme di quella libertà di cui tu e io abbiamo bisogno ti aspetto non mancare alla prossima ciao